Allora, perché abbiamo deciso come associazione di studiare un nuovo protocollo interno ed esterno alle macchine? Perché, non perché ci siamo svegliati una mattina e non avessimo niente da fare, ma perché il settore, i gestori soprattutto, hanno ogni giorno esigenze nuove. Ci chiedono a livello informatico e anche a livello di sistemi di poter avere più informazione, più dettagli, più, gestire meglio le macchine, gestire da remoto, Eccetera. E i protocolli attuali non sono più adatti a fare questo, non ce la fanno più. Poi Mario vi racconterà la storia dei, dei protocolli e, e ci renderemo conto che sono passate a delle vere aree geologiche da quando sono nati in realtà. Oggi lavoriamo con il protocollo con l'Eva DTS 6.1, no? che è l'ultima versione, poi c'è anche la 6.2 già, ma cambia veramente poco. No? E il protocollo. Eva DTS attuale ha tutta una serie di limiti. Qui io, io ho elencato solo i principali perché ce ne sarebbero altri, potremmo parlare ore volendo. No? Però abbiamo un sacco di definizioni confuse e ridondanti: cioè, le stesse informazioni a seconda del sistema, a seconda della versione del sistema e a seconda della programmazione del sistema possono essere trasmesse in modo completamente diverso. No? Con, tu, con, la con la complessità che questo comporta, l'interpretazione del dato. No? non ci sono informazioni transazionali cioè l'Eva quando è nato così come l'Executive e l'MDB non prevedono il concetto di transazione no? è semplicemente una raccolta statistica periodica di informazioni per cui oggi sempre di più abbiamo sistemi macchine collegate con telemetria per cui se voglio sapere cosa sta facendo la macchina in questo momento non c'è, semplicemente non c'è per cui questo cosa comporta che i fabbricanti dei sistemi, dei sistemi di telemetria, dei sistemi di pagamento e le software house si devono inventare di volta in volta dei sistemi per cercare di rispondere alle vostre necessità. No. Però non esiste un disegno organico di questo, per cui si sta, ognuno inventa a sua maniera, come si dice, no? complicando la vita di tutti, rendendo incompatibili fra loro i sistemi, no? Non esiste la codifica degli eventi, cioè se io voglio sapere oggi cosa succede dentro una macchina, concretamente non si può, salvo, come dicevamo prima, invenzioni fatte da, beh, no, custom da, da ogni fabbricante per cercare di, tirare le sue, di fornire le informazioni, no? costringendo spesso il gestore a soluzioni che sono quasi grottesche per, pensando a dove siamo nel 2020. Cioè, montare due modem dentro una macchina, per esempio, perché dei dati me li manda la macchina, degli altri dati me li manda il sistema di pagamento. Non riesco a avere tutte e due le informazioni per cui ne monto due. No. Se voglio avere pagamenti vari, app, carta di credito, eccetera, metto in difficoltà i sistemi perché vanno, al giorno d'oggi andiamo a tabelle prezzo. Cioè, dentro la macchina ho delle tabelle di prezzo, non ho le informazioni della transazione. No. Tutto questo diventa al giorno d'oggi veramente limitante. No. Industria 4.0 abbiamo parlato anche stamattina di Industria 4.0 il vending è stato <coughs> <coughs> ha avuto la possibilità di avere tutti i benefici della 4.0 iperammortamento questo implica una comunicazione bidirezionale con la macchina fare oggi una comunicazione bidirezionale tra il sistema gestionale e la macchina è una cosa complicatissima. Perché? Perché i protocolli attuali non sono stati pensati per avere la bidirezionalità. Provate da sede a cambiare il prezzo, il prezzo in automatico dentro una macchina e vending, dovete sapere che modello c'è, che modello di macchina, come l'ho programmata, se, su che linea di prezzo lo devo mettere. Cioè, devo avere tutta una serie di informazioni che variano da fabbricante a fabbricante, da fabbricante del sistema di pagamento a fabbricante, a seconda del sistema di telemetria. Cioè, il vending vendi degli anni 2000 non può andare avanti così no. per cui è questo che ha spinto Confida a ripensare completamente i protocolli della macchina e l'abbiamo pensato proprio sia internamente che esternamente, cioè la macchina non solo deve comunicare col gestionale ma anche internamente, dobbiamo poter comunicare con tutta la macchina non solo come un pezzo come oggi oggi io parlo o col sistema di pagamento o con la macchina ma con un sistema di pagamento, non con il sistema di pagamento in generale, per cui se ho carte di credito, chiave privata, moneta e magari anche lettore banconote, devo scegliere con quale dei quattro posso parlare. Ritengo che veramente sia ormai anacronistico, dobbiamo assolutamente cambiare questa cosa. Abbiamo due possibilità a questo punto quando abbiamo iniziato a parlare di questo. O facciamo una profonda revisione del protocollo attuale, l'eva di TSE. 6.1 ci inventiamo il 7.0 o definire un nuovo protocollo no? secondo degli standard di comunicazione informatiche al giorno d'oggi stiamo parlando di 5g nella, no? abbiamo, a casa abbiamo la lavatrice che è cablata cioè io posso parlare dal telefonino alla lavatrice posso accendere la luce e spegnere tutto no? esistono già i protocolli perché dobbiamo inventarci l'acqua calda no? Le, L'evoluzione dell'Eva DTS sarebbe stata reinventare qualcosa che già esiste complicandoci la vita. No. No. Per cui a questo punto abbiamo fatto una riflessione come gruppo di lavoro, abbiamo detto cerchiamo di fare qualcosa, che, di utilizzare un protocollo possibilmente che già esista, no. cioè, non andiamo a, a costruirci tutto da zero che sarebbe complicato, costosissimo, lunghissimo. No. Il mondo trasmette oggi, tutti gli apparati trasmettono, è solo il vending che non trasmette. No. Vediamo co come possiamo farla. Per far questo no, abbiamo definito il nuovo protocollo hardware come logica no, e il nuovo protocollo software. Questi sono i due obiettivi che dobbiamo ottenere, sia l'hardware, cioè internamente come parlano i componenti fra loro, per cui non più un cavo che devo attaccare duemila cavi uno con l'altro, in executi con la macchina in MDB verso, la, verso la, il lettore di banconote, tutte queste cose qua. No? Ma un protocollo che permetta di comunicare con tutte le componenti di un distributore automatico allo stesso tempo e ovviamente software, perché definito l'hardware, il ferro su cui le informazioni viaggiano, dobbiamo ridefinire anche che informazioni viaggiano, in che formato, in che modo in modo da permettere a tutti di comunicare e ricevere qualunque informazione. Questi sono un po' gli obiettivi da cui siamo partiti. Per fare questo abbiamo creato un team all'interno di Confida, che è formato da fabbricanti e di distributori automatici, ovviamente, che sono i primi attori che dovranno poi implementare fisicamente questo, i fabbricanti di sistemi di pagamento uguale, perché chiaramente sono le due componenti principali della macchina, i gestori, perché sono poi, sono poi sarete voi a fruire di tutto questo, per cui è giusto e doveroso che siano rappresentati per esprimere le proprie desiderata, sapere cosa vuole il vendi del futuro, in che direzione va. No? Ovviamente le software house, no? perché poi sono le, le aziende che dovranno recepire tutte queste informazioni e mettervela a disposizione. Abbiamo deciso poi a un certo punto di incorporare anche un, un ulteriore ente, che è il Politecnico di Milano, perché internamente non abbiamo le esperienze e le competenze tecniche per fare questo scouting sui protocolli, eccetera. No. Ci siamo guardati intorno e abbiamo detto chi ha queste competenze, chi ha anche una credibilità a livello internazionale, perché se vogliamo proporre questo protocollo a livello internazionale, e l'obiettivo di Confida non è fare una cosa italiana, ma fare una cosa internazionale, dobbiamo dargli credibilità. Chi può, dare, chi può dare la credibilità a livello internazionale di questo? Il Politecnico di Milano, che è una struttura che sicuramente tutti conoscete, che è quotata a livello internazionale, hanno esperienza nel settore, hanno dipartimenti specializzati in questo, per cui per loro l'IoT è pane quotidiano, no? ed è per questo che abbiamo con Confida coinvolto il Politecnico. No? A questo punto lascio la parola a Mario Maio, dobbiamo ricordare una cosa importante, non si parla di cose tecniche, necessariamente di cose tecniche, i protocolli influenzeranno in maniera diretta e importante che cosa potrà fare la macchina domani e anche quanto il gestore pagherà macchina, accessori, periferiche e servizi. Quindi usciamo un po' dal, dal concetto di pura tecnica, qui stiamo parlando del futuro del, del nostro vending. Qui non so se si riesce a fare, si sente qualcosa. Questo è un suono che chi ha più di 40 anni, quindi mi sento di dire molti di voi, riconosceranno. Questo è il modem, il primo modem che ho usato io nel, a metà degli anni 90 quando eh, si eh, è cominciato a diffondere Internet in Italia, quindi nel 95. I, modem, i primi modem lavoravano a 14.400 eh, BPS. Sì, diciamo, quelli... Partiamo già da una situazione. Questi... Questa, questo è l'inizio in no? di Internet che ha stravolto le nostre vite negli ultimi 30 anni se facciamo un parallelo tra la velocità di internet di quegli anni del 95 e quella attuale della fibra questa è la differenza quindi la, la velocità di un bradipo che ci mette 4 ore per fare un chilometro e lo shuttle che impiegava che con in quattro ore praticamente riusciva a fare tre volte il giro della Terra. Questa è, in termini di ordini di grandezza, la differenza che c'è tra la velocità di Internet oggi e quella del 1995. <ride> Vediamo i protocolli um, Roberto ha parlato di Eva DTS di protocolli interni e esterni giusto per chiarezza nel vending esistono due grandi famiglie la famiglia dei protocolli che stanno dentro la macchina con cui le periferiche parlano col distributore e quelli più diffusi sono l'MDB e l'Executive in Italia eh, decisamente l'Executive poi c'è una famiglia esiste una famiglia di protocolli eh, che consentono di trasferire i dati all'esterno banalmente servono per rilevare i dati contabili ma anche per rilevare i dati di funzionamento della, della macchina. Questa è un po' la storia dei protocolli in, in, in generale per darvi un'idea anche dell'età e quindi anche fare un, un confronto con, con internet che ricordo appunto in Italia comincia a diffondersi nel 95. Il vending Nasce sostanzialmente all'inizio degli anni 60 e per vent'anni è fondamentalmente legato all'elettromeccanica, quindi non esiste elettronica. L'elettronica comincia a diffondersi all'inizio degli anni 90 e in quel periodo nasce il protocollo executive, quello che oggi noi utilizziamo nel 95% delle macchine in Italia. Nasce da, una, da Mars ai tempi, quindi una società privata, è un protocollo di proprietà di Mars, non è mai stato reso pubblico ufficialmente. All'inizio degli anni 90, su volere di Coca-Cola, eh, viene eh, realizzato il protocollo MDB, che ha un'altra filosofia di funzionamento, nasce in America e viene poi utilizzato utilizzato e accettato anche in Europa con delle varianti per poi essere unificato in un unico protocollo nello stesso periodo nasce l'EVA quindi il protocollo di comunicazione verso l'esterno questo è un protocollo che in realtà anche questo è l'insieme di due eh, modi di vedere uno americano e uno europeo e si basa anche questo su dei protocolli di comunicazione che sono addirittura precedenti al 90. Addirittura il DDCMP, che è quello che viene usato oggi eh, dai, dai nostri gestionali per rilevare via IRDA, è della fine degli anni 70. Dal 2002, anche per via dell'unificazione dell'euro, dell eh, i protocolli subiscono... O quindi quelli esistenti, l'executive MDB e l'Eva DTS, subiscono una serie di aggiornamenti, variazioni eh, di, eh, di vario tipo legati a esigenze diverse di, di vari mercati eh, europei e americani. Vediamo questo, questa dinamica come, come è stata in Italia, perché l'Italia ha avuto una dinamica che ha seguito chiaramente l'evolversi dei protocolli a livello mondiale, ma ha avuto una sua specificità. Eh, L'elettromeccanico in Italia era quello che c'era anche in America con alcune variazioni di costruttori italiani, il protocollo executive eh, viene adottato da subito quasi, però in Italia eh, il protocollo executive nasce per le gettoniere rendiresto, era quello il prodotto eh, per cui è stato realizzato. In Italia, alla fine degli anni Ottanta, cominciano a diffondersi sistemi chiave per una serie di problematiche che conoscete bene. Questo ha creato il diffondersi di una serie di sistemi di rilevazione, perché la rilevazione a quel punto è diventata un elemento chiave importante nel processo di gestione dei distributori, cosa che non è accaduta al di fuori dell'Italia. Eh, si sono sviluppati sistemi proprietari di rilevazione quindi leva dts non è stato considerato affatto fino ad arrivare al 2002 quindi l'avvento dell'euro cambia un po le carte il mercato diciamo si, tende a liberalizzarsi entrano nuovi attori nel mercato italiano la rendiresto riprende vita e comincia a, ad adottare i Protocolli in maniera un po' più spinta, quindi l'esigenza di rilevare i dati con uno strumento e non tanti oggetti di vario tipo, ci porta anche noi a, ad adottare l'EVA DTS e ad adottare l'MDB non tanto come eh, sistema per parlare con la macchina, ma come sistema per connettere diverse periferiche, lettori di banconote e altro, alla, al dispositivo cosiddetto master. In Italia abbiamo altri due elementi che sono abbastanza recenti, la legge dei corrispettivi che ha dato una, anche qui una, una svolta perché ha obbligato tutti ad utilizzare di fatto un sistema standard, uh, quindi i sistemi proprietari sono usciti di scena e questa è una cosa unica a livello direi, europeo sicuramente ma anche a livello mondiale. L'ultima cosa è l'industria 4.0 che ha portato necessità nuove, quindi la connettività, la bidirezionalità ha portato a scoprire tutti, tutte le criticità dei protocolli esistenti. Come vedete c'è una progressiva tendenza, mentre all'inizio le macchine... Eh, diciamo, l'interesse era focalizzato all'interno della macchina quindi la macchina doveva funzionare bene i sistemi dovevano parlare bene tra di loro negli ultimi 10-15 anni il, il focus si è spostato verso l'esterno quindi eh, l'utilizzo appunto di app per pagare di app per rilevare i dati i cloud, la connettività il controllo remoto questo è quello che è successo in questo percorso sostanzialmente. Quindi i nostri protocolli sono rappresentati da questo caro mulo, eh, sono stati tirati all'inverosimile seguendo esigenze diverse da diverse parti del mondo. Questo percorso che abbiamo visto in Italia è dell'Italia, i corrispettivi non ci sono in Francia o in Spagna e magari in Francia e in Spagna sono emerse altre necessità. Però i protocolli sono sempre quelli, quindi sono state fatte aggiunte su protocolli di 30 anni fa. E questa oggi è la situazione. Quindi sono protocolli che sono al limite del, della loro capacità. Sostanzialmente quello che, che ci chiediamo, e adesso è il lavoro che abbiamo portato avanti, questi protocolli sono ancora adeguati per quello che è richiesto oggi al vending? Noi proveniamo da questa situazione, da un mulo che faceva bene il proprio lavoro su una mulattiera, le condizioni al contorno sono cambiate. Oggi non abbiamo, abbiamo ancora le mulattiere, perché il vending è ancora in parte quello, non, non è che è stato completamente stravolto, ma intorno a noi abbiamo delle autostrade. Il mulo, che è un mezzo super efficiente nelle mulattiere, sulle autostrade fa fatica, anche se gli mettiamo gli alettoni e gli spoiler, sempre mulo rimane. E da qui nasce il lavoro che eh, adesso il Politecnico ci, ci illustrerà ed è il lavoro di mesi fatto con il team di Confida. Buonasera a tutti e grazie per la presenza. Oggi eh, viviamo una situazione, noi gestori, che ovviamente hanno già rappresentato benissimo sia Roberto che Mario eh, diciamo che tutti i sistemi di telemetria in commercio oggi non ci consentono la completa eh, possibilità di controllo eh, di tutte le periferie che sono all'interno del distributore ad ognuna come giustamente dicevano dobbiamo collegarci e questo ovviamente ci comporta delle difficoltà difficoltà in primis nel cablaggio perché di fatto eh, ad ogni sistema che vogliamo controllare a cui vogliamo collegarci dobbiamo tirare un cavo cavo che può variare da rs 232 ad altri sistemi di cablaggio che però ci complicano la vita da gestori oltre ad occupare anche una grande quantità di spazio inoltre ed è una delle cose che più ci mette in difficoltà e che per avere una discreta qualità dei dati che appunto otteniamo da questi sistemi di telemetria, è che spesso dobbiamo duplicare le informazioni, dobbiamo duplicarle fra il sistema gestionale, il sistema di pagamento che andiamo a codificare, dobbiamo riportarle addirittura a volte anche sulle dashboard stesse dei sistemi di telemetria. In più, ad aggravare ancora di più la situazione, Ogni fabbricante in media utilizza codici diversi per comunicare un determinato evento eh, rispetto ad altri fabbricanti. Addirittura fabbricanti, lo stesso fabbricante ma con generazioni diverse di distributori utilizza gli stessi codici per comunicare informazioni differenti. Dunque l'interconnessione attuale non ci consente di avere un controllo fluido di questi dati e di beneficiare effettivamente del... Di, di, di tutta l'innovazione che potremmo avere da questi sistemi parlando poi della parte invece di contenuti multimediali ovviamente di fatto oggi ci troviamo sempre di più ad installare macchine touch e con, comunque con interfacce grafiche che però non possiamo controllare e la Caratteristica del nostro lavoro è che abbiamo migliaia di distributori installati, centinaia, migliaia o decine di migliaia e questi ovviamente non, posso, non possiamo pensare di raggiungerli fisicamente, ma dobbiamo avere uno strumento che ci consenta di raggiungerli in modo rapido e veloce Di che cosa abbiamo bisogno? Credo di interpretare le esigenze dei gestori dicendo che la connessione innanzitutto di questi sistemi fisici, hardware debba essere semplice la gameplay per utilizzare un termine informatico, ovvero che il sistema che noi andiamo a connettere si autoinstalli fondamentalmente. Oggi, nei PC, qualsiasi periferica si va a collegare, che sia una chiavetta USB o qualsiasi altro sistema, nel momento in cui la si inserisce, automaticamente si autoinstalla ed è operativa. Ovviamente abbiamo bisogno di un'integrazione totale con i nostri software gestionali e le difficoltà che appunto riportava Roberto sono largamente condivise da me in primis ma credo anche da tutti i gestori. Eh, oggi andare a programmare un prezzo su una macchina, andare a interrogare determinate componenti della macchina è un'operazione un titanica eh, e questo ovviamente non ci dà il vero vantaggio che ci danno i sistemi eh, più aggiornati in più l'invio di materiali multimediali in modo semplice tornando a quello che appunto dicevo prima eh, è un'esigenza è un'esigenza perché queste macchine touch non devono essere delle semplici pulsantiere trasformate in eh, monitor ma devono essere degli strumenti di comunicazione eh, degli strumenti di comunicazione possiamo utilizzare per fare marketing per, per fare tante altre attività ma addirittura per andare a modificarle in tempo reale in base all'esigenza del cliente stesso ovviamente abbiamo bisogno di monitorare tutti e le componenti hardware che stanno all'interno della macchina la macchina stessa, i suoi componenti le componenti cashless, la gettoniera il lettore di banconote, il lettore di carte di credito lo diceva giusto appunto Mario dobbiamo essere in grado di poterci inserire nella catena di comunicazione fra i vari sistemi di pagamento e poterli poter interloquire in modo semplice e dinamico con tutti ovviamente a questo si aggiunge anche la necessità di andare a programmare una serie di parametri in modo semplice e intuitivo. E non parlo solo di parametri macchina, ma parlo di parametri sui sistemi di pagamento, parametri di prezzo, parametri di funzionalità della macchina. Quale potrebbe essere, quale sarà, credo, eh, l'impatto sull'attività delle gestioni eh, con questo nuovo protocollo e con una modalità, una modalità di gestione molto più efficiente? Le vendite in tempo reale, che già in questo momento otteniamo, ma se comunque gestite molto meglio, ci potranno portare sicuramente nel breve termine a un controllo degli stock e a una pianificazione dinamica dei giri e andare a rivoluzionare la modalità operativa con cui abbiamo sempre operato, ovvero di giri fissi, statici. La pianificazione dinamica ci fa razionalizzare i costi e in un mondo in cui le tasse ci opprimono e le difficoltà operative sono sempre più ampie, è ovvio che razionalizzare i costi ci dà dei vantaggi controllare in tempo reale gli assortimenti, le rotazioni di vendita, cose che attualmente oggi facciamo con estrema difficoltà, andare a monitorare in tempo reale effettivamente quali sono gli articoli che ruotano di più, andare a modificare in modo dinamico il, um, i planogrammi delle macchine, sono tutte attività che rivoluzionano il concetto di oggi del nostro lavoro. Poi c'è il tema della programmazione dei parametri da remoto, parlavamo appunto di prezzi, Parametri macchina, parametri di sistemi di pagamento che collegati al marketing mirato ci danno la possibilità di andare a intervenire in tempo reale sul distributore da un singolo cliente per poter mettere in pratica promozioni. Eh, cambio prezzo, eh, prezzi promozionali, iniziative di marketing mirato, eh, vendite combo, però sono, att sono attività che se le pensiamo al singolo distributore possiamo anche farle fisicamente, se pensiamo di cominciare a applicarle con una logica eh, intesa come eh, logica estesa su tanti distributori ovviamente c'è la necessità di avere una fluidità diversa rispetto al passato tutta la parte di allarmi in tempo reale che deve essere chiara, semplice e intuitiva ci, ci darebbe sicuramente una maggiore rapidità di intervento con una conseguente migliore percezione del servizio da parte del nostro cliente un aumento inevitabile delle vendite che ovviamente viene istantaneamente nel momento in cui la macchina sta meno tempo ferma. Immaginiamoci una segnalazione di guasto tradizionale no? in cui il cliente ci chiama e ci dice la macchina è ferma, mediamente abbiamo perso la sua consumazione che ci sperava di poter fare. Se noi abbiamo un allarme in tempo reale che ci consente di intervenire prima di questa esigenza di pausa, sicuramente qualche vendita l'abbiamo recuperata. Grazie. Buonasera a tutti, innanzitutto ci tengo a ringraziare Confida per l'invito, essendo in qualche modo l'unico intromesso qua, quindi un pochino fuori dal mondo della, della, del vending, consentitemi due, due parole sul su laboratorio che rappresento. Allora, Io sono Rosvan Pitic, sono ingegnere in telecomunicazioni e sono direttore di un laboratorio interdipartimentale del Politecnico di Milano. Questo laboratorio nasce circa dal 2006 come iniziativa congiunta di due dipartimenti diversi, quindi uno dell'elettronica, informazione e bioingegneria, quindi lato tecnologico e l'altro di ingegneria gestionale, quindi lato esigenze e business per fare cosa? Per venire incontro alle esigenze delle, delle aziende, per fare trasferimento tecnologico verso, verso le aziende. Quindi essendo in questo posto abbastanza interessante, eh, Confida ci ha approcciato proprio per presentarci questa, questa opportunità, quello ovviamente di eh, in qualche modo partire da, da una, un foglio bianco per ridisegnare in qualche modo eh, il futuro della, della vending machine dal punto di vista dell'architettura dei protocolli utilizzati. Quindi eh, ovviamente noi essendo eh, diciamo, accademici di, di natura ci siamo eh, basati tanto sull'interazione con eh, il gruppo di lavoro che è un gruppo di lavoro creato da tante, tante aziende, quindi rappresentanti sia dei fabbricanti che dei, dei gestori, dei, dei sviluppatori del gestionale e, e tanti altri che ognuno portava ovviamente la sua, la sua prospettiva. Quindi siamo partiti dalla individuazione dei requisiti e, e innanzitutto anche diciamo, dei punti fermi, quindi dei, dei paletti che non potevano essere in qualche modo eh, eh, bypassati, scusatemi l'inglesismo. Poi siamo pa partiti con la definizione dell'architettura dell della macchina e eh, a a posteriori abbiamo cominciato a ragionare sui protocolli che potevano essere applicati per questa architettura ci tengo a precisare che ancora è un lavoro in corso quindi non abbiamo ancora i risultati definitivi però ci tengo a a presentarvi diciamo, alcuni, alcune riflessioni, alcuni diciamo, risultati intermedi. E tutto questo poi si deve concludere con la realizzazione di un piccolo dimostratore che va diciamo, a eh, presentare, a integrare tutto quello che è stato ideato eh, in, una, in una demo, diciamo così. Benissimo, penso che eh, i, eh, gli interventi precedenti hanno in qualche modo eh, esaurito quasi eh, il perché, perché... Dobbiamo creare un nuovo, un nuovo protocollo. Comincio a, a, a tirare un pochino le, le righe, eh, eh, raccontandovi un po' anche quello che in qualche modo. Eh, noi da, dall'esterno abbiamo, abbiamo visto, abbiamo eh, capito diciamo, da, da tutte queste interazioni. Il punto principale è la frammentazione dei protocolli, sia quelli all'interno della macchina che quelli verso, verso l'esterno. Quindi non solo protocolli a livello fisico, stiamo parlando di tutte le sigle che vedete alle mie spalle, ma soprattutto anche diciamo, dei protocolli applicativi di, che gestiscono la logica di, della comunicazione della macchina, ovvero in primis NDB più eh, il protocollo executive. On, sopra, sopra questo problema, diciamo a livello, a livello eh, basso, e ci sono problemi di interpretazione del dato, quindi il dato che viene veicolato come deve essere interpretato e come è stato ampiamente discusso prima eh, da, da Roberto Pellegrini, in pratica a livello, a livello software si sono create tutta una serie diciamo, di, di uh, casi particolari durante, durante l'evoluzione eh, di questo protocollo, durante la storia abbastanza ricca di, di, di queste macchini, casi per cui ovviamente adesso è tutto un'eccezione continua. Quindi è molto difficile entrare, eh, far parlare tra di loro eh, i diversi moduli dentro, dentro la macchina e ancora a maggior ragione parlare poi con tutto il software gestionale. Un'altra diciamo, eh, ingestatura è quella relativa proprio al modo di utilizzo, quindi un po' di anni fa eh, tutto veniva veicolato attraverso eh, diciamo linee di prezzo, quindi era abbastanza semplice andare lì, schiacciare il bottone, prendevi il caffè o quello che volevi. Ad oggi il mondo si è evoluto e quindi ad oggi... La gente si aspetta una personalizzazione del servizio, una personalizzazione del prodotto che viene erogato. Uno vuole prendere il, il, il cappuccino con una spolverata di cacao e con la brioche di fianco, questo, gestirlo con i protocolli attuali, è preso che è impossibile. E infine un altro elemento che fino adesso non è stato menzionato, ma in qualche modo ha il suo, il suo peso, è quello relativo proprio al, alle richieste che arrivano diciamo, dall'Agenzia delle Entrate, ovvero quello per il monitoraggio di tutto il parco di, di macchine connesse. Quindi, partendo da, da questo, siamo. Eh, diciamo, eh. Eh, abbiamo cominciato a fare un pochino di, di ragionamenti per capire come, come indirizzare tutto quanto. L'architettura diciamo, eh, che andiamo a proporre deve tenere conto di tutto, di tutto quanto, quindi tutte queste limitazioni deve tentare di spingersi oltre. E in più deve fornire tutta una serie di flessibilità, per esempio non deve essere troppo ingessante dal punto di vista della, della configurazione del macchinario, no? quindi quello che fa il gestore ad oggi deve essere consentito, deve essere eh, diciamo, eh, possibile farlo anche in un futuro, no? quindi tutto non deve essere troppo, troppo cablato. Poi deve deve essere basato su una serie di standard aperti condivisi quindi tutti in qualche modo devono utilizzare gli stessi, gli stessi standard questo per eh, in qualche modo garantire l'interoperabilità tra questi dispositivi eh, e infine deve, devono supportare i nuovi servizi quindi sia i servizi che sono già eh, eh, diciamo sperimentati in fase embrionale ad oggi che quelli che verranno in qualche modo sviluppati eh, nel futuro Scusate, eh, ops, ho, fatto, ho saltato il, la situazione attuale, però questa in pratica è stata già, è stata già spiegata da, dai, eh, dagli interventi precedenti, quindi all'interno della macchina ci sono tutta una serie di problematiche di comunicazione in quanto eh, per natura storica, come, come si diceva prima ogni componente in qualche modo parla con un particolare interlocutore, no? quindi ci sono diciamo, delle, delle preferenze di, di, di dialogo in questo, in questo senso per cui ci, ci si arriva a delle situazioni un pochino bizzarre, quello che si citava prima, avere due modem che, che fanno sì che eh, attraverso questi due modem si riesce a dialogare con, eh, sia con il controllore della macchina che magari anche con il sistema di pagamento. L'idea che ci siamo fatti è quello di passare a ehm, un approccio diverso, ovvero passare a un bus che può essere non necessariamente fisico ma può essere anche gestito a livello logico, condiviso, dove ognuno parla lo stesso linguaggio però lo, eh, lo comunica in maniera completamente aperta in modo che può essere eh, ingerito, quindi quel dato può essere utilizzato da qualsiasi altro eh, elemento, quindi per esempio eh, la gettoniera può... Eh, Raccontare a tutti che ha ricevuto un certo credito, così come anche eh, diciamo, l'unità di controllo può dire a tutti che eh, ha appena erogato un certo prodotto. Okay? E, e questo sarebbe l'approccio ehm, verso, verso cui tendiamo. Tutto questo nella logica ovviamente della, della macchina con essa, quindi eh, quello che in qualche modo caratterizza anche tutto eh, il movimento dell'industria 4.0, ovvero far sì che la macchina non ragiona solo in locale ma comunica, ha un suo alter ego, un suo gemello digitale nel cloud e quindi tutto quanto che succede a livello fisico in qualche modo viene replicato anche a livello virtuale quindi su, in, in un cloud facilitando molto tutta la parte di gestione perché a quel punto il gestore si trova con una fotografia istantanea aggiornata su tutto il suo parco di, di macchine. Ovviamente questo è il caso ideale verso cui ci si tende, siamo assolutamente consci del fatto che un domani non ci si riuscirà a arrivare al 100% del parco installato su questo tipo di approccio, quindi dove tutto gira direttamente parlando con il cloud, ma ci saranno anche dei casi dove la macchina per diverse esigenze deve lavorare in locale, quindi deve lavorare offline. Quindi anche questo è uno dei casi che in qualche modo eh, deve essere contemplato all'interno all dello standard. Bene, quindi attraverso questi eh, focus group che sono stati effettuati siamo riusciti a convergere verso in pratica due principali eh, casi di uso. Quindi quello dell'erogazione del prodotto singolo, sia nel caldo che nel freddo, e quello del prodotto, del prodotto eh, multiplo, della vendita multipla i diversi abbinamenti che si possono effettuare. Tutto questo declinato ovviamente sia per modalità online della macchina che modalità offline e poi ovviamente anche dal punto diciamo, di, di, di, di fruizione verso, verso l'utilizzatore eh, integrando le diverse metodologie, quindi sia direttamente dal uh, di, di, dispositivo di controllo touchscreen o quello che sia della, del um, distributore che attraverso dei totem esterni piuttosto che direttamente da, dalle applicazioni. E quindi, eh, partendo da, da questi casi di uso, siamo riusciti ad estrarre una serie di funzionalità che devono caratterizzare eh, il, il, nuovo, il nuovo protocollo. Ovviamente eh, queste caratteristiche, cioè, li vedete elencate qua, faccio solo alcuni, alcuni riferimenti puntuali. La gestione dei, dei, dei prezzi, quindi si eh, desidera ovviamente passare da... Eh, delle linee di prezzo a una gestione puntuale, quindi ogni, ogni prodotto caricato dovrebbe avere uh, un, suo, un suo prezzo e questo l'ideale sarebbe gestirlo direttamente a livello uh, centrale, quindi su, su un sistema informativo direttamente presso il gestore o nel cloud che poi in qualche modo viene, uh, viene comunicato in tempo reale al macchinario in modo di poter gestire anche politiche di prezzo dinamiche, no? quindi magari in funzione di, di logiche eh, che, vanno, eh, che, che vengono diciamo, guidate o, o dal mercato o dall'interlocutore particolare o eh, da, da qualunque altro eh, elemento esterno, possono consentire al gestore di cambiare il prezzo di un, certo, di un certo prodotto o di un certo ingrediente a questo punto perché anche eh, diciamo, la combinazione, quindi eh, tutti quei prodotti che vengono erogati sulla base di una ricetta, anche questi avranno eh, le, loro, diciamo, le loro modalità di, di pricing dinamico. Un altro elemento è la gestione degli ingredienti, non solo da, la gestione dal punto di vista diciamo, della, della scorta o della giacenza di questi ingredienti all'interno della macchina, ma anche dal punto di vista della comunicazione verso l'utilizzatore. Ad oggi l'utilizzatore ci tiene a sapere quali sono gli allergeni, per esempio, che ci sono in un certo prodotto ancora prima di comprarlo. Come può fare questo? Attraverso l'applicazione semplicemente eh, potrebbe selezionare il prodotto di interesse e a quel punto direttamente dal cloud si potrebbe scaricare tutta la lista dei, degli ingredienti come ad esempio accade nel mondo del, eh, dei supermercati quando si fa la spesa online, prima guardi quali sono gli ingredienti e poi lo compri. Un altro elemento fondamentale è quello della telemetria, quindi essere in grado di eh, sapere vita, morte e miracoli di quel, di quel distributore, sapere esattamente in, nello stato in cui si trova, sapere lo stato eh, diciamo la giacenza dei, dei diversi ingredienti. Infine un altro elemento importante, soprattutto per la direzione in cui si stanno evolvendo uh, i distributori ad oggi, ovvero la presenza di, di grossi touchscreen, grossi schermi uh, sul, direta, integrati direttamente nel, nel distributore e la possibilità di erogare contenuti multimediali. Quindi anche questi devono essere in qualche modo uh, contemplati, pilotati attraverso l'utilizzo del, dello standard. Non per l'ultimo ovviamente... Eh, eh, Parliamo anche dei aggiornamenti firmware perché più complesso sarà la macchina più necessiterà di avere diciamo, dei aggiornamenti firmware senza dover mandare necessariamente la eh, persona per fare l'aggiornamento con la chiavetta vecchio, vecchio stile. Infine poi ci sono una serie di altre funzionalità che in qualche modo esulano da, eh, dal protocollo di comunicazione però essere, di cui dobbiamo tenere conto per esempio la profilazione degli utenti piuttosto che l'interazione eh, con gli utenti attraverso eh, assistenti vocali no? sappiamo tutti di eh, Google Home, Alexa e, e via scorrendo quindi tutto questo sono, in qualche modo fa, fanno parte diciamo, della, della lista della, della spesa. Al di là quindi di questi aspetti relativi proprio a, alla funzionalità erogata della macchina, poi abbiamo degli aspetti un pochino più, più di base, no? quindi quello di avere una comunicazione distribuita tra i diversi componenti della macchina, quindi in tempo reale ogni componente dovrebbe sapere esattamente quello che fanno gli altri, Okay, per evitare poi situazioni dove eh, devo, devo passare per vie traverse per sapere se ho il credito necessario, se l'ho ricevuto dalla gettoniera piuttosto dal lettore banconote e, e così via devo supportare eh, un alto livello di configurabilità della macchina quindi eh, ovviamente nel momento in cui la macchina viene, viene mh, creata o, o preparata diciamo, dal, dal gestore per essere messa in servizio, eh, a quel punto io posso decidere esattamente quali sono i, i moduli che vanno, che, che vanno integrati nella macchina e di conseguenza la macchina si deve in qualche modo autoconfigurare o auto eh, aggiustare nel momento in cui poi deve comunicare, e eh, ognuno di essi devono comunicare tra, tra di loro. La, la parte multimediale l'abbiamo già eh, sviscerata e ovviamente l'ultimo è l'elemento della, eh, della raggiungibilità, quindi devo essere in grado di poter comunicare con la macchina, come abbiamo detto, tranne quei casi particolari dove proprio non ci si arriva. Dal punto di vista diciamo, della comunicazione fisica, no? quindi quei, quei cavi di cui si parlava prima, che vanno a eh, integrare, a far comunicare diversi blocchi funzionali tra di loro, Abbiamo preso un approccio agnostico, quindi nel senso non andiamo tendenzialmente a imporre un certo, un certo, uh, un certo standard di comunicazione, ma tendenzialmente uh, il protocollo di comunicazione dovrebbe essere in grado di adeguarsi a supportare diversi standard di, di, di comunicazione, ovviamente prendendo quelli più uh, rilevanti uh, ad oggi in essere, sia nel mondo industriale che nel mondo eh, del, del vending specifico. E qua stiamo parlando tendenzialmente di un approccio Ethernet o Ethernet-like, eh, dove eh, ogni singolo componente eh, parla con gli altri attraverso, attraverso questo protocollo di comunicazione. Oppure si può eh, pensare anche all'utilizzo di un Canvas, senza entrare in dettagli troppo tecnici, diciamo che eh, questo non, non è un vincolo eh, e quindi lo possiamo anche eh, diciamo, tralasciare per un attimo. Anche per quello che riguarda la comunicazione verso, verso l'estero, quindi dal punto di vista proprio di, di eh, qual è lo standard di comunicazione a livello fisico, anche qua possiamo supportare esattamente tutto quello che ad oggi è in utilizzo, quindi dal classico diciamo, Ethernet piuttosto che dalla DSL, eh, dalla, dalla fibra, più, fino alle comunicazioni cellulari con, eh, con il eh, 3G, 4G e 5G e quello che ci sarà un domani, perché come dicevo prima, tutti i livelli superiori devono essere agnostici rispetto a livello fisico. Infatti eh, il punto importante qua è il livello superiore, ovvero come vengono scambiati i messaggi e poi cosa contengono i messaggi. Sono i due elementi che vedete evidenziati in verde. Quindi come vengono eh, scambiati i messaggi? Attraverso un meccanismo di public subscribe, quindi ogni componente pubblica diciamo, uh, i, i, mh, gli eventi che, che accadono e chi fosse interessato riceve, quindi si registra per ricevere questi, uh, questi, questi eventi. Immaginatevi Twitter, no? ognuno pubblica un messaggio un certo hashtag, chi fosse interessato a seguire che il hashtag riceve in automatico tutti quei messaggi. Questo è il concetto, niente di più, niente di meno. Però una volta stabilita questo tipo di comunicazione, bisogna de decidere, definire bene cosa ci va dentro il messaggio, perché altrimenti comincio a leggere messaggi diversi e ci troviamo di nuovo nella situazione precedente. Quindi devo definire l'ontologia, diciamo il modello informativo che va a definire esattamente quali sono i campi che ci sono in questi messaggi. E qua stiamo entrando diciamo, nel mondo eh, delle ontologie piuttosto che dei modelli informativi, che è un mondo abbastanza aronioso, ve, ve lo già anticipo, quindi tenterò di essere diciamo, molto, molto breve su questo aspetto per, per evitare situazioni di svenimento qua in, in massa. Eh, quindi basta dire che eh, in pratica abbiamo identificato 3-4 soluzioni presenti sul mercato anche qua, eh, Abbiamo approcciato questo, questo task eh, diciamo senza tentando di non reinventare l'acqua calda, quindi tentando di identificare quello che è già esistente, che funziona e eh, che meglio si adatta a, alle esigenze specifiche. Quindi il primo, il primo eh, standard che abbiamo identificato è quello di, di Vorto, si chiama Vorto, è stato eh, proposto da, dalla Eclipse Foundation avendo retro, eh, dietro eh, Bosch, che sta spingendo molto, sia per il mondo industriale, quindi per su, tutti i suoi prodotti nel, nel ramo industriale, che per il mondo eh, della smart home, quindi per il mondo diciamo, dei, eh, dei eh, beni di, di, mh, elettronici. Un altro eh, potenziale... Mh, standard È quello sviluppato diciamo, dalla, dalla eh, W3C, quindi dalla, ehm, dallo stand, dalla ente che eh, ha codificato in pratica tutti gli standard relativi al mondo internet, quindi dal, eh, dall'HTTP al CSS, l'HTML e così via che eh, ha sviluppato uno standard per il collegamento degli oggetti in generale, molto, molto, molto generico, che si chiama Web of Things. Questo è un altro di, di, degli standard che eh, abbiamo preso diciamo, in considerazione. E Infine abbiamo un paio di standard proposti dalla, dalla GS1, anche per, per chi di voi non, non lo conosce, è l'ente che gestisce a livello mondiale tutti i codici a barre, poi tutta una serie di, di aspetti relativi al mondo dei de, de, de tagger FID, eh, identificazione automatica in radiofrequenza, e tutta una serie di altri elementi relativi alle DI, quindi interscambio di documenti elettronici. Loro hanno sviluppato questo standard che è, è indirizzato per il mondo della tracciabilità, che si chiama IPCIS, Electronic Product Code Information Services, che in qualche modo va mano in mano con un vocabolario che è stato definito sempre da loro, eh, che il, Common Business Vocabulary che in qualche modo definisce esattamente quali sono le diverse entità, le diverse tipologie di, di messaggi che possono, che possono esistere e, e mi aggancio a questo punto proprio per mh, sollevare un altro elemento importante. Una volta definito questo standard deve essere in qualche modo eh, personalizzato per il vostro caso specifico, no? quindi i messaggi devono essere concordati okay? e, e poi la cosa importante è che ci deve essere una terza parte che in qualche modo si prende carico della gestione di questi, di questi messaggi, di questo dizionario perché altrimenti si torna eh, allo stato precedente dove ognuno in qualche modo eh, si, si, si gestisce in maniera poco interoperabile eh, la definizione dei vari, dei vari elementi no? e quindi questo non dovrebbe, non dovrebbe accadere. Quindi questo è un punto di, di attenzione che in qualche modo prima o poi dovrà essere affrontato. Due, due parole, come vi, vi promettevo prima, non, non entro nel dettaglio eh, di, di come funziona questo, questo standard, basta dire che nasce un pochino eh, dalla steggenza di assicurare che tutti una serie di dispositivi fisici potrà, potranno avere, potrebbero eh, acquisire una loro identità nel mondo digitale, una loro rappresentazione no? che in qualche modo è, è descrittiva, no? quindi dice esattamente cosa è, come è composto e cosa riesce a fare in modo di eh, fare il collegamento con tutto il mondo delle piattaforme cloud, quindi di, di, delle piattaforme di, di gestione direttamente a, a, livello, a livello di cloud. E qua vengono, eh, diciamo, una, una bellezza di, di questo approccio è quello che in qualche modo è direttamente subito interoperabile con tutta una serie di, di, di piattaforme cloud che esistono ad oggi in utilizzo, Amazon Web Services, eh, ThingWorks di PTC e, e via scorrendo e vanno a creare un repository comune da cui si può, si può pescare diciamo, per eh, anche costruire la, la macchina, personalizzarla in funzione diciamo, delle, delle esigenze specifiche. E eh, chiudo, per non eh, diciamo, annoiarvi troppo, con un piccolo esempio che eh, fa vedere come, come avviene l'interazione sia all'interno della macchina che eh, verso, verso i sistemi, sistemi di, di gestionali cloud. Quindi quando, quando si, si reca presso la macchina e seleziona, eh, seleziona un... Um, una, un, un caffè per esempio fa, per, fare, per farlo breve, a quel, a quel punto comincia una serie di, di scambi di, di messaggi sia all'interno del, della macchina utilizzando questo protocollo di, di public subscribe che avevo, che avevo menzionato prima che potrebbe essere MQTT uno di quelli, di quelli meglio adatti dove dentro ci sono tutta una serie di, di informazioni relativi alla richiesta e eh, scatenano tutta una serie di interazioni tra, tra la macchina, per esempio nel momento in cui eh, la gettoniera o comunque il sistema di pagamento riceve il credito, lo fa sapere agli altri, gli altri ri ricevono questa informazione e decidono se possono o meno eh, erogare quel, quel bene, se, innanzitutto se c'è la o meno, Tutte queste comunicazioni vengono spedite in pratica in tempo reale anche verso, verso il cloud in modo che qualcuno che guarda diciamo, da, da, da un presunto control room riesce poi a vedere in tempo reale tutte, tutte le transazioni effettuate. Tutta la parte di, di eh, aggiornamento e di, del firmware del dispositivo, del, del software del dispositivo, piuttosto che la comunicazione dei file multimediali, quindi per, per caricare la macchina con dei video e altri elementi multimediali che poi vengono erogati durante, eh, durante diciamo, l'interazione con, con l'utilizzatore, eh, seguono un canale tradizionale, diciamo, eh, quindi attraverso una comunicazione HTTPS. Mi fermo qua lasciandovi con i prossimi step che eh, dobbiamo, dobbiamo effettuare, ovviamente consolidare questa quest architettura, approfondire un pochino meglio la semantica dei, dei messaggi per capire bene quale de, delle soluzioni individuali va meglio eh, per eh, soddisfare le vostre, le vostre esigenze e infine completare anche eh, questo piccolo dimostratore che accennavo all'inizio. Grazie. Buonasera, eh, a fronte del punto di quello che ha spiegato sino adesso il professor Pitic, eh, volevo provare a, a dare un esempio un po' più pratico di come sarebbe un processo di, di acquisto di un, di un prodotto da un distributore automatico e quindi per poterlo renderlo un po' più diciamo, eh, capibile, eh, perché è andato un po' troppo nel dettaglio probabilmente, quindi provo a, a rendere un po' più intellegibile la cosa. Fondamentalmente, quello che si sta pensando è eh, un processo di gestione dove, appunto, come diceva lui, dove non c'è un vero master, cioè il master, da noi si intende, chi tiene il bandolo delle statistiche, fondamentalmente. In questo caso, non c'è più un vero master perché chi può collettare le informazioni sono tutti gli elementi che insistono sul bus. Questo è un esempio di una macchina offline dove non abbiamo la, la parte più spinta di connettività, eccetera. Che comunque, compo cosa comporta eh, l'attività di acquisto sulla macchina? Di fronte ad un schermo o ad un qualsiasi elemento che mi crea la parte grafica dell'acquisto, io seleziono la bevanda, pongo sul bus quello che è la mia richiesta di quello che voglio acquistare, quindi desidero un caffè macchiato con la spruzzata di cioccolato e dal bicchiere grande col tappo. Questo tipo di selezione oggi per gestirla dovremmo fare 3.000 tabelle, prezzi, combinazioni, di, di, eccetera. In realtà una volta che pubblico sul bus questa combinazione che voglio, dall'altra parte la macchina riceve questa informazione, il sistema di pagamento riceve questa informazione. Cioè a questo punto tutti quelli che sono follower di quella, di quel, di quella richiesta si mettono in atto per capire e darle le, le eventuali risposte. Nel caso 2, la macchina risponde sì, sono in grado di fornirti quel tipo di selezione, quindi rispondo in modo positivo sul fatto che riesco a dartela. E Il sistema di pagamento, che può aver costruito il prezzo, può averlo in corpo quello che è, dice ok, io sono in grado di potertelo dare. Nel momento in cui poi inserisco i soldi, il sistema di pagamento dice è possibile effettuare l'acquisto, L'acquisto quindi viene riportato sulla parte grafica di un touch della macchina o può essere anche di un app o di qualsiasi altro elemento che mi possa dire sì, lo posso acquistare, quindi è partita la, la parte di vendita e la macchina parte ad eseguire quello che gli è stato chiesto fondamentalmente. Alla fine, quando il prodotto va a buon fine, la vendita viene fatta in modo corretto, la macchina risponde in modo positivo che ha terminato di fare l'erogazione, il sistema di pagamento riceve l'informazione se deve dare il resto o se non deve darlo, gestisce tutto quello che è la pratica economica nei confronti del cliente e la parte grafica invece risponde sul fatto che la bevanda è pronta da ritirare. Questo, come, come vedete, è un processo che è abbastanza distante da quello di cui siamo abituati oggi a a, a, a seguire con un protocollo executive, price holding con tutti i prezzi, 250 prezzi, tutto quello che è. Qui diventa una cosa dove ognuno ha il suo compito, ognuno deve fare quello che gli viene chiesto, il pagamento fa il pagamento, la macchina fa l'erogazione, la parte grafica la fa la sua e fondamentalmente tutti sono al corrente di quello che passa su quel bus. Io, come gestore, posso attingere quell'informazione da tutti e tre gli elementi che si insistono sul bus, perché tutti lo sanno, cioè lo sa la macchina, lo sa il sistema di pagamento, lo sa l'interfaccia. Questo toglie l'unicità dell'unico sistema, dell sistema con cui posso prendere le statistiche. Questo fondamentalmente è come eh, si pensa di far funzionare. La cosa diventa ancora più complessa, tra virgolette, ma interessante nel momento in cui la macchina invece è online, cioè è collegata. Verso l'esterno. Si comporta allo stesso modo: cioè il, il, il cliente seleziona la, la sua bevanda, viene messo sul bus questa informazione. Può essere che il cliente sia riconosciuto, quindi attraverso la telemetria viene individuato che questo cliente faccio un esempio: eh, non può avere prodotti col glutine, quindi gli risponde: guarda, che tu quel prodotto che hai scelto non puoi averlo. Oppure può dargli una scala di prezzi diversa rispetto a un altro cliente perché è praticamente tracciato come cliente, e quindi porto tutte queste informazioni verso il bus di comunicazione, do la costruzione del prezzo della bevanda, quindi di selezioni anche multiple, do la, la costruzione del prezzo vero e proprio, che il sistema di pagamento in loco sulla macchina è dedicato ad accettare con moneta, banconota, o app di pagamento, o comunque carta di credito. E il processo funziona nello stesso modo. Quindi do l'informazione, la macchina risponde che ha la possibilità di farlo, il sistema di pagamento che ha i soldi adeguati, parte la vendita e fondamentalmente si chiude nello stesso modo dell'altro, dando ovviamente l'ok ok alla fine selezione. Anche qua cosa avviene? Che fondamentalmente io via cloud so esattamente cosa ha venduto, cioè posso dirti che ha venduto 3 grammi di zucchero in un 7 grammi di caffè e 5 di latte che ho dato quel bicchiere specifico, che ho dato il coperchio, che ho fatto una certa attività, quindi che ho costruito un numero, un, una certa uh, selezione, che portato all'interno del gestionale del cloud, mi può dare già delle informazioni sul refill che dovrò fare la volta successiva, su tutto quello che devo fare eventualmente a livello di logistica al, sul, su quello che riguarda le macchine. Questo è... Sono i paradigmi da cui partiamo, siamo partiti per poter appunto costruire questo nuovo concetto di bus di comunicazione. Quindi, vedete che fondamentalmente qualsiasi periferica io domani aggancio, nel momento in cui l'aggancio su questo bus, automaticamente se ha un compito da svolgere, automaticamente si adegua. Quindi il plug and play che chiedevano: tutto questo tipo di informazioni, tutto questo tipo di gestione che hai sulla macchina. Poi potrà essere la LAN, potrà essere un can quindi sarà il connettore diverso, ma fondamentalmente è sempre una catena di collegamenti, a quel punto eh, si autoconfigura la macchina ed è pronta a rispondere in determinato modo. Questo tipo di protocollo ovviamente fa pugni con quello vecchio, quindi anche la generazione della macchina o dei sistemi di pagamento o di tutto quello che eh, graviterà attorno a questa configurazione difficilmente potrà essere quello attuale. Quindi ci sarà uno stacco tecnologico abbastanza importante. Quindi, anche per noi costruttori di, di, di macchine, di sistema di pagamento, vuol dire fare un salto generazionale non indifferente. Poi magari ci saranno macchine che lavorano tranquillamente ancora con l'attuale sistema e quindi il mulo che prima diceva Maio continuerà a esserci perché sarà quello importante, ma in certe postazioni, in certe eh, locazioni dove ho necessità di dare certi tipi di prestazioni, ovviamente dovrò magari fare certe scelte per poter ottenere quello che oggi non riesco a ottenere o lo ottengo in modo tirato per i capelli insomma quindi questo è un pochino quello che eh, volevo spiegarvi in modo molto più eh, terra a terra di come potrebbe essere un processo di, di acquisto su un distributore automatico Questo tutto qua Basta. buon pomeriggio a tutti anche da parte mia eh, innanzitutto vorrei ringraziare Confida per avermi invitato a partecipare a questa tavola rotonda, i colleghi che mi hanno preceduto e tutti voi che avete resistito fino all'ultimo intervento dell'ultima tavola rotonda. Quindi ho l'arduo compito di tenere alta l'attenzione. Eh, naturalmente la mia presentazione non verte su argomenti tecnici, che sono già stati ben descritti nelle presentazioni precedenti, però mi aggancio a quello che abbiamo appena discusso per condividere con voi alcuni concetti che rappresentano un po' la linea guida oggi con cui stiamo gestendo EVA. Eh, L'EVA è questa associazione europea che sta a Bruxelles, eh, che se vogliamo per anni è stata in qualche modo guidata eh, soprattutto da figure del nord Europa, eh, che lavorano su dinamiche completamente diverse, su mercati diversi rispetto a quello italiano o a rispetto a quelli sud-europei, eh, tra l'altro non sono neanche i più grandi eh, in termini di eh, fatturati, in termini di dimensione per quanto riguarda il mercato del vending. Eh, due anni fa è stato completamente rinnovato il consiglio direttivo, e proprio un mesetto fa eh, abbiamo avuto un evento in cui sostanzialmente è stato confermato per, anche per il prossimo biennio e integrato anche con alcune nuove figure. Eh, la presenza italiana in particolare è molto forte, eh, all'interno del consiglio direttivo adesso siamo in sei figure, per cui è chiaro che stiamo portando avanti eh, in modo importante le esigenze del mercato italiano e in generale del mercato sud-europeo, affiancati anche eh, dalla, dalla collaborazione, dalla partnership che abbiamo soprattutto con spagnoli e francesi. E all'interno di questo contesto eh, si inquadra un po' anche quello che stiamo andando a fare nel breve e nel medio termine. In termini brevissimi. Parto con questa slide, il testo inglese non è una dimenticanza eh, che ho lasciato o una distrazione che ho lasciato nella slide ma ho voluto riportare pari pari il contenuto eh, della convocazione di un meeting che si terrà la prossima settimana a Bruxelles del comitato che lavora sugli standard e sui sistemi di pagamento cioè esattamente sui protocolli di cui abbiamo appena parlato e noi eh, come confida porteremo eh, ciò che è stato appena presentato eh, come un progetto abbastanza strutturato non ancora definitivo eh, che però potrebbe rappresentare davvero la linea guida la direttrice su cui lavorare potrebbero esserci altre proposte sì senz'altro perché abbiamo appena sentito che le esigenze del mercato e non solo quello italiano sono ampiamente diffuse relativamente a un rinnovamento dei protocolli questo sicuramente però è chiaro che con questa proposta già abbastanza strutturata definiamo la direttrice lungo la quale lavorare. Dopodiché ci potranno essere delle integrazioni, delle aggiunte, delle modifiche parziali, ma lo schema, lo scheletro di base dovrebbe essere questo. Quindi la prossima settimana alcuni di noi saranno direttamente a Bruxelles all'interno di questo comitato che ha eh, una connotazione principalmente tecnica e cercheremo appunto di portare avanti tutto quello che abbiamo appena, tutto quello che abbiamo appena presentato. Questa presentazione, a brevissimo termine, la prossima settimana, si inserisce all'interno di un contesto più ampio, che eh, vorrei condividere con voi. Eh, un mese fa, quando abbiamo avuto la convention per celebrare il 25 anniversario di Eva, eh, alla fine... Eh, Sostanzialmente dalla conferenza, eh, alcuni di voi erano presenti, hanno già ascoltato eh, alcuni di questi concetti. Mi fa piacere però che tanti di questi argomenti, se non tutti, sono stati parzialmente toccati anche nelle presentazioni di questa mattina. Quindi evidentemente la strategia di Eva e i punti salienti che connotano questa strategia eh, sono eh, veramente molto attinenti alla realtà alla pratica che oggi noi tutti viviamo sul nostro mercato innanzitutto l'ho appena detto stiamo aumentando moltissimo la collaborazione con le associazioni nazionali in particolare in questo caso con confida eh, devo dire che confida sta svolgendo un ruolo eh, veramente importante con eva eh, rispetto Devo dire, rispetto alla gestione precedente e quando parlavo di guida da parte di eh, figure del Nord Europa, ne parlavamo durante il pranzo con alcuni di voi, erano dieci anni sostanzialmente che eh, c'era una presidenza eh, nord europea, quindi nell'ultimo biennio, anche attraverso delle situazioni pratiche, dei casi concreti, eh, abbiamo cercato un po' di cambiare questa cultura. Richiede tempo. Non è una cosa che si può fare immediatamente, ci prefiggiamo anche nel prossimo biennio di lavorare fianco a fianco con le varie associazioni nazionali per migliorare ulteriormente ciò che già abbiamo raggiunto, sapendo comunque che c'è ancora molto da fare. Il nostro compito non è, non è finito qua. Stamattina abbiamo parlato di eh, direttiva europea relativa alla plastica eh, e di quanto è complesso questo mondo è chiaro che e quanto poi gli stati nazionali possono interpretare in modo diverso le direttive europee gestite da bruxelles quindi è chiaro che questa attività che noi stiamo seguendo direttamente avendo delle nostre figure eh, a bruxelles esperti di questi settori ci aiutano molto a lavorare in quest'ottica e a seguito di questo naturalmente una forte attività di lobby eh, è essenziale seguire passo passo eh, l'evoluzione di queste direttive, eh, come, vengono, come nascono, eh, come vengono modificate e cercare in qualche modo di eh, spiegare quelle che sono le esigenze del nostro settore e di modificare per quanto possibile eh, ovviamente ciò che, viene, ciò che viene deciso a Bruxelles. Dopodiché è chiaro, è molto difficile raggiungere degli obiettivi a breve termine. Pensate solo che eh, il Parlamento europeo, nelle recenti elezioni di maggio, è stato rinnovato per i due terzi. Il 65% dei membri sono nuovi sostanzialmente. Quindi è chiaro che adesso stiamo cercando di ristabilire una serie di relazioni, di contatti, soprattutto con i nuovi membri. Uno dei nostri obiettivi nei prossimi mesi è quello di organizzare un evento all'interno del Parlamento europeo, in modo tale da testimoniare ancora di più direttamente con alcuni parlamentari quelle che sono le esigenze del nostro settore e far capire loro quelle che sono le problematiche, le minacce, ma anche tutte le opportunità di cui ampiamente si è discusso questa mattina. Il Presidente Sangalli stamattina mi sono segnato una frase, diceva se uscissimo di qui e chiedessimo a una persona per strada cosa è il vending, cosa è la distribuzione automatica, nonostante un utilizzo quasi giornaliero di 26 milioni di persone eh, difficilmente riuscirebbe a descriverci esattamente di che cosa stiamo parlando. Diciamoselo chiaramente, l'immagine del vending è molto migliorata negli ultimi anni ma c'è ancora tanto da fare da parte di tutti e quindi questo è anche uno degli obiettivi che ci siamo prefissati eh, come linea guida di Eva per quanto riguarda i prossimi due anni. Tutto ciò lo facciamo anche per raggiungere degli obiettivi finali. È chiaro che eh, come associazione europea vogliamo e dobbiamo diventare il punto di riferimento europeo, naturalmente appoggiandoci, appoggiandoci su le associazioni nazionali eh, su tutti gli stakeholder su tutti i maggiori player infatti in questo in quest'ambito stiamo lavorando molto anche per allargare la base associativa e far sì che tutti i maggiori player internazionali siano membri siano membri di eva quindi si sta lavorando molto su questo e alla fine l'obiettivo finale che penso di poter condividere con voi sia questo chiaramente dobbiamo portare avanti le esigenze del nostro settore dei nostri associati dei nostri clienti per costruire il miglior futuro possibile per il vending. Questo è l'obiettivo finale che ci siamo dati e vogliamo ovviamente raggiungerlo in modo più concreto possibile nei prossimi due anni. Questo è quanto, vi ringrazio per l'attenzione. Bene. Ritengo che sia stata una giornata intensa con tanti stimoli, a partire dal Presidente Sangalli, dai politici che hanno partecipato e dai tecnici che hanno partecipato a queste, a queste assise. Ritengo che i tre argomenti, le tre tavole rotonde, rispecchino le esigenze attuali del nostro settore da quelle stringenti della politica, che come avete visto tentiamo sempre di coinvolgere per essere propositivi. Noi non critichiamo solo, ma proponiamo delle soluzioni, lo facciamo, come giustamente diceva Paolo, con delle lobby. Eh, cerchiamo di lavorare e far capire le nostre esigenze e le esigenze di un settore che, come ribadisco, a livello di filiera è leader a livello europeo e qualcuno dovrebbe questo riconoscercelo e quindi darci la possibilità di esprimerci e lavorare come qualcuno diceva senza gli ostacoli che sistematicamente ci pongono sul nostro cammino. Per essere più concreti saremo propositivi anche in prossimo futuro perché Avete visto, sono venuti eh, degli esponenti politici che magari non possono decidere eh, l'esito delle, delle, delle proposte che ha fatto il Governo, ma eh, una cosa abbiamo ottenuto, quello eh, ancora una volta di essere visibili. Con i due politici che c'erano in sala abbiamo preso eh, degli, degli appuntamenti nella fase tra l'approvazione delle, delle norme, degli emendamenti tra il Senato e la Camera per fare, e cercheremo di organizzarla insieme a Michele, una conferenza stampa alla Camera dei Deputati per spiegare nuovamente che non è la plastic tax e non è eh, la, plastic, cioè la tassa sullo zucchero quello che può risolvere il problema dell'ambiente, ma è sicuramente il riciclo. Abbiamo fatto proposte, le riproporremo ancora alla Camera dei Deputati, dove diremo quale sono le nostre, la nostra visione e come si possono risolvere alcuni problemi attraverso l'educazione del consumatore finale. Io prima sono uscito a fumare una sigaretta, perdono per l'avere fatto, ma nell'angolo di fronte alla, alla Confcommercio c'è cioè pieno di bottiglie e bicchieri di plastica nell'erba, nell quindi è, è solo l'educazione, non è la tassa, perché la tassa può solo arrivare sulle famiglie e, e deprimere i consumi, ma sicuramente non educherà le persone a fare quello che devono fare. Quindi queste assisi ritengo che stiano diventando, e lo vedo anche dalla vostra presenza, sempre più importanti. Gli argomenti che trattiamo penso che siano eh, importanti per tutto il settore. La presenza di persone istituzionali ci eh, fanno capire che comunque sia siamo rispettati, oggi conosciuti, e sicuramente l'attività che sta facendo Confida Michele e tutte le persone che lavorano nella nostra associazione sia estremamente positiva perché senza di loro questi, eh, diciamo questi obiettivi non potremmo raggiungerli e quindi io vi chiedo un grande applauso per tutta la struttura di Confida per quello che ha fatto Applausi per questo appuntamento vi, eh, vi ringrazio per tutti per, per essere venuti e vi chiedo eh, di già prenotarvi il prossimo Stato generale l'anno prossimo perché eh, vorremmo darvi o speriamo di darvi delle notizie positive di quello che riusciremo a fare per il nostro settore eh, nel prossimo futuro. Grazie.